Buongiorno a tutti, si sentono i paresi. Benvenuti a questa prima giornata dell'Università Estiva della sinistra europea. Se vi accomodate cominciamo i lavori di questa mattina. potuto vedere sul programma, stamattina ci occupiamo di un, di un tema, cioè di un quadro europeo e planetario particolarmente preoccupante, cioè della crisi della globalizzazione neoliberista E delle tendenze distruttive del capitalismo odierno. Come ci sono, vi presento, sono Maurizio Cervo, segretario nazionale del Partito della Riformazione Comunista, Come c'è Veronica di Transport Europe e Ema della in Alliance, dell'Alleanza Rosso-Verde della Danimarca. Con loro discuteremo e ovviamente dopo le relazioni produttive ci sarà la possibilità di intervenire e fare domande e sulla questione posta nel progetto dell'informe. Poche parole da parte mia per introdurre eh, un tema. Sono passati ormai 30 anni dal crollo del muro di Berlino e eh, dei paesi cosiddetti eh, socialisti. E quella, quel momento di, di svolta per una nuova fase della globalizzazione. Neoliberista, rilanciato un processo che era già partito nel cuore degli anni eh, 70, soprattutto alla fine degli anni 70, con le vittorie della Gran Bretagna di Margaret Thatcher negli Stati Uniti di Rogaland Reagan e con l'apertura della fase delle riforme e quindi l'apertura al capitalismo straniero della Cina con Dizia Xiaoping. Questo processo e questo progetto politico neoliberista e questo progetto politico del classi dominanti dopo il 1991 fu presentato come ricorderete tutti con il noto slogan di uno studioso americano, quello della fine della storia, la promessa era un pacifico sviluppo economico, la crescita del benessere in tutto il pianeta, un'unificazione del pianeta nel segno dell'affermarsi dei diritti umani e della democrazia eh, liberale. Nel corso degli anni 90 le formazioni che poi hanno dato vita al partito della sinistra europea sono state parte del, di un movimento che ha attraversato tutto il pianeta eh, che definiamo alter mondialista di critica in questa lettura ottimistica, eh, un movimento che fu profetico ma che non è riuscito a invertire la tendenza eh, alla egemonia capitalistica. O meglio c'è stato un continente in cui quel movimento ha prodotto anche una trasformazione politica forte, mi riferisco all'America Latina, dove dopo un ciclo di lotte contro le politiche neoliberali si affermarono governi progressisti in tutti i paesi, ma negli ultimi anni anche eh, in America uh, Latina assistiamo a una controffensiva eh, la cui gravità è sotto gli occhi di tutti. Il quadro è diventato diverso. E da tempo, rispetto a quella promessa di benessere e di diritti, promessa che sempre è sempre stata una menzogna. Ricordo che questa era della globalizzazione neoliberista del non si aprì dall'insegna della pace, ma della distruzione dell'Iraq e della guerra nel Golfo Persico, ed è stata contrassegnata da uno stato di guerra permanente. Che ha attraversato eh, intere regioni del pianeta, quelle tra l'altro eh, da cui oggi arrivano i flussi migratori principali eh, indirizzati verso l'Europa. Però possiamo dire con certezza che il discorso intorno alla deglobalizzazione, di cui parla persino un giornale neoliberale come l'Economist è, è cominciato ad affermarsi dopo la vittoria di Trump negli Stati Uniti l'aprirsi di un'epoca di guerra commerciale che sembrava superata dentro una globalizzazione in cui il capitale in qualche maniera trovava la maniera per coordinarsi assistiamo al calo degli investimenti esteri e quindi c'è un evidente rallentamento della globalizzazione che osserviamo a partire dalla crisi del 2008. Se questo processo di globalizzazione neoliberista ha rappresentato una via di uscita da parte del capitale dalla sua crisi degli anni 70, il capitale con la globalizzazione si è liberato della regolazione statale e anche dal dovere della redistribuzione che gli veniva imposto dai movimenti operai nello spazio dello Stato-Nazione, perlomeno sul continente europeo. Questa globalizzazione è oggi in crisi per una serie di fattori che sono esplosi in maniera evidente nel... 2008, tutti i meccanismi con cui si, si cerca di sostenere la popolazione capitalista da parte degli stati comunque non producono una ripresa effettiva di un ciclo economico, sociale, di benessere come quello che caratterizzò l'Europa nel dopoguerra. E cioè il debito, l'austerity, i sostegni sempre più forti alle aziende, l'espansione della speculazione finanziaria, le hanno trovate tutte. Il risultato però è che gli stati sono sempre più ridotti al ruolo di, pro di promozione della riproduzione capitalistica, e all'attuazione del progetto politico neoliberista, in particolare sul nostro continente in cui l'Unione Europea da, eh, si è trasformata in un, progressivamente in un dispositivo di affermazione delle politiche neoliberiste eh, su tutto lo spazio politico sociale europeo. Il ruolo sempre minore dello Stato ha portato a quella che degli studiosi che hanno definito post-democrazia lo Stato perde il ruolo di strumento di sovranità popolare e di protezione sociale questo mette in crisi la democrazia liberale come l'abbiamo conosciuta e soprattutto mette in crisi e concludo la democrazia come l'abbiamo conosciuta nel dopoguerra quindi spazio di conquista di diritti sociali e di maggiori libertà per tutte. Masse sempre più larghe di popolazione vedono lo Stato come un'entità aliena, nemica e dentro questa eh, crisi si va affermando un nuovo tipo di neoliberismo che viene definito fascista, populista, populismo di destra di cui Trump è stato un simbolo, ma qui in Italia abbiamo il successo di Salvini a ricordarcelo. Non si tratta di una destra nemica del neoliberismo, ma di una nuova modulazione delle politiche del neoliberismo. E quindi concludo lo scenario in cui ci troviamo è quello di un capitalismo globalizzato che produce crisi economica tra grandi blocchi eh, geopolitici, crisi politica democratica, sociale e soprattutto una crisi ambientale eh, che vede sempre più il pianeta molto e prigioniero dentro una spirale di morte, un solo dato Nonostante tutti i discorsi sull'emergenza ambientale, la produzione di plastica sul pianeta è aumentata negli ultimi eh, dieci anni, non eh, diminuita. E per ultima, oltre alla crisi ambientale su cui l'allarme è esploso meritatamente grazie al movimento Fridays for the Future degli ultimi mesi, eh, c'è il tema della guerra la minaccia di guerra e eh, di conflitto permanente eh, in una maniera che ci ricorda eh, la prima parte eh, del secolo breve de descritta dallo storico Hobsbaw eh, e forse la correlazione tra aumento delle spese militari, ricordo che l'Unione Europea prevede che non possiamo spendere troppo per la salute delle cittadine e dei cittadini ma che non esistono parametri eh, all'aumento della spesa per strumenti di morte e forse il, la crescita di ideologie naziste, nazionaliste, razziste, scioviniste eh, nelle società eh, di tutto il pianeta eh, fa parte di questo clima di guerra che la crisi capitalistica va preparando. Io mi sono dilungato fin troppo, passo la parola ai due relatori che ringrazio per essere qui con me stamattina e do subito la parola a Veronica di Transport Europe. Grazie Maurizio. I'm uh, very glad to be again with you here and um, I'm also very glad that uh, we have so much compatible presentation that I'm going to enlarge some arguments of, uh, of Maurizio. Uh, so I took seriously the name, Crisis of uh, neoliberal globalization and the status of capitalism. And of course in 20 minutes I'm not able to focus uh, in detail on things I'm going to speak, so please uh, Forgive me for being short, sure not going to be uh, being sometimes superficial, but it's not possible to do it that way. Uh, I would tell you in the beginning that, that capitalism uh, is uh, destructive since its birth, basically. If we observe the love of uh, modern capitalism in the end of the uh, 14th and 15th century, Uh, during the conquest of America, we already can see very much the, the, the, the destructive side, this, this other side of, of, of the build of capitalism behind the way of penal expansions and the modernization of Europe and of, of all these things. But of course, uh, in the last, let's say, 40 years, uh, we can speak a bit about uh, the, the neoliberal version of capitalism, which is intensifying these destructive methods. Uh, they yeah, are on different levels, on the level of communities, on the level of ecology, on the level of democracy. I would like to focus on this uh, democratic uh, problem more more precisely as a, as a question of choice and uh, I would like to try to somehow context, contextualize this problem uh, and to, to show that basically fact which everybody of us hears maybe or as we share that neoliberalism or neoliberalism as a as a ideology, as a uh, political economical dogma, as an economic policy is destructive towards democracy is not a historical accident. It is actually something which is uh, basically involved or act inside of this um intellectual television since is birthed in the beginning of the 90th century. So it is not any, any mistake, it is not simply a question of some kind of uh, economic fact idiotism that uh, this is going on. And I would like to um, demonstrate this, this problem on uh two different arguments um, which are kind of my guidance within uh, this presentation and um, in the context of, of uh, what Maurizio was already mentioning, 30, 30 years of anniversary of uh, so-called 1989 revolutions but together with the 30 years anniversary of so-called Washington Consensus. Because in 1989 Washington Consensus was born as a kind of uh, dogmatic guidance for social economic policies of uh, neoliberal economics. Or what, uh, one of my inspirative sources, uh, political scientist, then is proud of a neoliberal reason. So, uh, there are two, two anniversaries uh, which are of course for us who uh, were not so cheerful and so inspirative like Rosa Luxembourg like an anniversary, but unfortunately they are shaping our today's uh, dynamics very much. Uh, so, uh, Danny Brown in her uh, book, uh, which was uh, published by the University of Santiago in like 2013-15, uh, called Undoing uh, uh, Demos, she is uh, presenting neoliberalism as a uh, type of rationality, governmental rationality, which is based on the shifting or converting the political characteristics of democracy into economic. It is, her thesis is basically that it leads to the economization of everything, nearly everything. People are turned into uh, human capital, uh, citizens are turned into consumers. Democracy is turning into something what Maurizio mentioned in post-democracy. And the other, other my uh, interesting, uh, I think, uh, Gary Grant's author or the, person, the, the work on which I want to rely or speak about, is the totally new book of Grimm Slobodan, which was published in Harvard University Press 2019, uh, which is called Globalists, The End of Empire and the Birth of Neoliberalism. And this book is really, really interesting, in and you will see very much why I talk about it, because he is tracing the beginning of intellectual tradition, so the tradition among economists and political scientists in the beginning of the 20th century, from which the neoliberalism was formally born. He is it in the central Europe after the fall of continental empires in 1980. More precisely in Vienna, actually. Uh, and uh, in, in the intellectual tradition which was developing there among economists and political scientists like those like from uh, Mises, von Hayek, uh, and, Rebke, uh, and many other, other persons. Uh, 1989, uh, of course, um, the, the, the Washington Consensus is, very, uh, is, is not totally, as Slobodan uh, shows, connected with the is the uh, Washington Consensus, because you have quite long time and uh, the, uh, the neoliberal thinking was changed. However, there are of course very much common, common dimensions. As you know, Washington Consensus is based on three traditional, three pillars The regulation, liberation, and final privatization. By the way, all these three main pillars are of course the guide and the main backbone of so-called transformation of Santa Israel after 1989 But, what is also very important for the, for the Washington Consensus and the Neodiversity in general is to create condition for the warranting or for the per-saving per or isolating private property rights against democracy and against, against politics. Basically. And this is, where, this is where we go back to the, to the Central Europe after, after the fall of empires in 1918, where Slobodan is very precisely showing how much the neoliberal thinking of this way was uh, connected with decolonization. It was connected with, with the fact that the newly created states in Central Eastern Europe in 1918, 1990. We have now, so we have to show now on the website, website 30 or so, 100 years, uh, how they were within their birth uh, and within their politics, by means of mobilizing citizenship, citizens, uh, redistributing private property uh, within the quite huge land reforms. And these neoliberals in uh, 1918-1920s Vienna were horrified by the fact that, that the property rights of before-problemist pensions were uh, basically uh, touched. And uh, this kind of quite huge redistribution of property did happen. For neoliberals in their birth and their, their emergency, the biggest anti-heroes of the time was Lenin. Vladimir Ilyichman at one time, and President uh, Wilson, American President Wilson on the other side. It was the problem for them, was a uh, sumerity, and of course sumerity of the people, which allowed this kind of redistribution, uh, and the democracy itself, because they thought that the democracy is very problematic, because it is allowing to do exactly these things, it is allowing to touch the private property move uh, uh in order to redistribute and change. Uh, if we if we see if we see particularly the historical um, uh how to say irony in this because 199 was called as a revolution, it was also called as act of decolonization that Soviet Soviet uh, so dominance in Central and Eastern Europe and that, uh, are actually open door for the return of neoliberal policies which were, according to Slovakian, designed in the beginning to protect capital and private property against the people, against the demos. That was the, main, that was the key, key problem there. That's why he also says that we should see beyond the economics. We should see beyond economical to notice that originally the neoliberals and it is the tradition which goes through all the 20th century is ending in the European Union, unfortunately, and organization as uh, World Trade Organization, which both were, according to Slobodian, related to this uh, version of seeing, uh, seeing the political and the economicization of these neoliberals in the beginning of the 20th century after the fall of empire there were seen. So if neoliberalism was, was a baby of decolonization, uh, then of course it is particularly ironic that uh, the fall of Berlin Wall was leading to a, such a situation that it opened the gates for absolutely opposite redistribution of property, as we you know, uh, absolute um, Turn over around. Uh, actually I found a very nice quotation um, uh, about uh, about how Hayek was seeing the uh, integration, as you know transformation of Central Europe always was uh, is connected with integration into the world economy and integration to European Union. So Hayekian understanding of integration is not creation of something new. It is the restoration of something lost. And the 1989 <coughs> was a restoration of capitalism in the most radical neoliberal version because it was second most radical, I would say that Latin America was the next example of, of such a radical term. So, uh, I will skip the characteristic of transformation because I wrote two different papers for transform about this, so you could, you could read about it, what kind of problems. It is really uh, this, is, this is really the, the paradox this is very really the irony. Uh, that that the